ciao a tutti è un piacere essere qui con voi io mi chiamo rossella sono alberto ciao e questo è un video di presentazione per il nostro prossimo uh, webinar sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce abbiamo spostato la, la data quindi il webinar sarà il 13 e il 14 novembre 2021 se sei interessato interessata a ad amplificare le tue capacità di guarigione o semplicemente vuoi accedere a questo nuovo livello di guarigione questo potrebbe essere eh, il seminario giusto eh, per te anche se non hai mai sentito parlare della guarigione energetica è possibile imparare è veramente um, semplice però bisogna connettersi con, eh, con questo campo di guarigione per questo è necessario Fare una, un seminario. Allora, in questo seminario vi insegnerò le basi della guarigione, eh, dove praticamente imparerete a sentire l'energia. Non si tratta solo di energia, in realtà stiamo accedendo a un campo di guarigione molto più completo molto più espanso che comprende tutte le energie di guarigione fino ad oggi conosciute ma si espande a un nuovo livello questo nuovo livello di frequenze viene chiamato anche luce e informazione informazione perché la luce informa le cellule quindi le cellule cambiano frequenza cambiando frequenza è possibile tornare ad uno stato di eh, equilibrio quindi è possibile ricevere guarigione o riequilibrio a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. È possibile facilitare la guarigione su noi stessi e dopo questo webinar tu imparerai a facilitare la guarigione non solo su te stesso o te stessa ma anche sulle altre persone. Persone, sugli animali puoi facilitare la guarigione sull'intero pianeta puoi imparare la guarigione a distanza quindi eh, non solo imparerai a trattare le persone eh, vicino a te ma anche persone che si possono trovare eh, dall'altra parte del pianeta ma come è possibile questo eh, questo eh, è possibile perché queste frequenze non, con, non conoscono lo spazio e il tempo anche la fisica quantistica ci parla di eh, di questo no? È giusto? certo questo ci agevola molto, soprattutto dato che insomma, in questo momento sappiamo che purtroppo tendenzialmente non si possono fare cose in presenza, però per fortuna appunto l'energia va oltretutto, e anzi, ci sono delle persone proprio che hanno, hanno visto dei risultati molto grandi quasi più che dal vivo, paradossalmente, perché comunque l'energia si muove comunque e sono esperienze che noi consigliamo assolutamente molto pratiche insomma al di là delle preghiere delle sessioni poi questa è l'esperienza un po' più formativa diciamo che non, per la quale noi spingiamo di più è chiaro che non le facciamo tutti i giorni le facciamo ogni tanto ma secondo noi vanno fatte con un numero ovviamente limitato di persone e poi sono son sempre nuove ci sono persone che ne hanno fatte tante perché quello di tre mesi fa non sarà come quello fra un mese perché appunto come hai detto tu è un continuo aggiornamento quindi esatto. questo è il bello, sono cose appunto come ripeto molto pratiche quindi ogni volta nuove persone, nuove storie, ci sono guarigioni a vicenda perché anche voi aiutate noi stessi eh, con la vostra energia, insomma con, con, con il vostro bagaglio che vi portate e quindi abbiamo deciso di, di spostarlo leggermente perché adesso anche noi ci stiamo formando, insomma facendo cose quindi... È un mese abbastanza tosto questo, quindi riteniamo che novembre possa essere veramente il momento il giusto per fare giusto. questo upgrade, tra virgolette. E quindi insomma speriamo speriamo che ci sia naturalmente come c'è sempre stata una discreta adesione naturalmente assolutamente. A questo nuovo evento. assolutamente è quello che diceva alberto è anche vero che ogni webinar può, ha un upgrade giusto perché perché le frequenze cambiano si evolvono quindi eh, tu eh, se tu per esempio hai già partecipato a uno dei miei seminari o già pratichi la guarigione con altri tipi di energia hai la possibilità di partecipare a questo webinar per accedere appunto a questo nuovo livello eh, di guarigione. Se sei già stata stata una mia studentessa un mio studente, hai la possibilità di ricevere il 50% di sconto per, per partecipare al webinar. Molto, molto probabilmente voi vi chiederete: ma come è possibile attraverso il computer, il cellulare o il tablet, come è possibile imparare eh, questo lavoro? Ragazzi. Eh, sono mesi da quando c'è il Covid che noi lavoriamo online e le persone stanno ricevendo grandissimi risultati. Quindi le persone accedono alla guarigione, accedono alle frequenze. Una volta che tu ti connetti con questo nuovo campo di energia, questo campo di informazioni eh, è molto semplice per te poi accedervi anche eh, da casa, anche attraverso il computer, proprio perché non esiste il tempo spazio. Eh, in uh, fisica quantistica, questo viene chiamato entanglement, proprio perché noi siamo connessi. La, io vivo normalmente in Sardegna, attualmente ci troviamo a Londra, ma eh, veramente facilito tantissime guarigioni in tutta Italia e anche nel mondo, in Messico, piuttosto che in Australia, molte persone mi contattano per ricevere, ricevere eh, guarigione, le mie sessioni sono per la maggior parte a distanza, quindi le persone ricevono il beneficio con la distanza, proprio perché questa non è solo energia, e luce informazione è con la distanza ancora più potente. Eh, quindi con grandi distanze è molto più potente. Eh, quello che io insegno nei seminari è proprio come normalmente l'energia di guarigione è molto più potente col contatto, la normale energia di guarigione, mentre con queste frequenze più si espande Uh, ok, più noi ci allontaniamo dalla, dal soggetto, dalla persona, dall'oggetto o da qualsiasi cosa noi desideriamo trattare e più queste frequenze diventano più potenti, diventano più complete quindi le persone eh, anche con la distanza ricevono eh, veramente la guarigione la guarigione più giusta per loro tutti guariscono eh, questo lo stabilisce la luce l'amore divino eh, c'è chi lo chiama dio c'è chi lo chiama sorgente d'amore eh, queste frequenze hanno una, una coscienza una consapevolezza e naturalmente la vostra anima il vostro sé che sceglie stabilisce qual è la guarigione più giusta per voi. Eh, io dieci anni fa, più di dieci anni fa, ho iniziato questo lavoro, eh, ho frequentato dei corsi con, miei, con, i, miei, con i miei maestri perché eh, sono rimasta affascinata dal potere di queste frequenze. Io riuscivo a percepire la grandezza di queste frequenze, la dolcezza, eh, ti avvolgono, ti fanno sentire in pace, in armonia e ti liberano. Quindi eh, so, eh, io ho deciso di partecipare a questi seminari e di diventare esperta di guarigione per poi poter trasmettere questo, questi insegnamenti anche alle altre persone il nostro lavoro è un lavoro protetto perché si avvale della frequenza dell'arcangelo michele noi lavoriamo con la protezione ok quindi prima di facilitare la guarigione su noi stessi e sugli altri usiamo pregare usiamo eh, fare una piccola preghiera di protezione proprio perché eh, si possa eh, diciamo Stabilire una connessione di luce e di amore, un interscambio di luce e di amore, quindi un ambiente protetto. Quindi, cara anima meravigliosa, se tu sei un'anima sensibile, se tu sei un angelo sulla terra, un operatore di luce molto sensibile alle energie, questo è un lavoro protetto per te. Molti eh, specialisti, molti operatori di luce, molti terapeuti, molti psicologi, eh, diciamo, partecipano a questi seminari. Per perché eh, sono molto sensibili alle energie, perché aiutano gli altri ma eh, alle volte assorbono eh, dagli altri lo stress, le energie pesanti, essendo eh, dei, degli operatori di luce ed essendo del, delle anime molto potenti eh, però tendono ad assorbire le energie negative. Ecco che questo lavoro ti consente di operare, di trattare le altre persone senza assorbire o trasmettere energie pesanti perché si fa anche un grande lavoro di pulizia ecco tutte queste cose verranno insegnate al seminario ripetiamo guarigione eh, di persona guarigione a distanza guarigione attraverso lo schermo guarigione attraverso la foto guarigione eh, con, cioè possiamo anche guarire più persone alla volta quindi eh, volete fare una guarigione familiare la guarigione della coppia ecco che queste frequenze possono lavorare anche eh, su questo. Quindi se sei interessato, se sei interessata, vi possiamo garantire che questo seminario è soddisfatti o rimborsati, nel senso che tutti imparano questo lavoro. Non esiste, non c'è mai stato un caso in cui una persona non abbia sentito l'energia, le frequenze, non abbia ricevuto, trasmesso eh, le frequenze. Ok? Quindi assolutamente questo è un lavoro sicuro, protetto. Uscirai dalla da, diciamo una volta che si concluderà eh, questo webinar tu sarai in grado di facilitare la guarigione su te stesso e sugli altri. Saranno due giorni intensi, due giorni dove si lavorerà tantissimo, sarà un, uh, un webinar di esperienza, quindi tu esperienzierai questa guarigione, ok? Quindi meno parole più fatti, per così dire. Assolutamente. Quindi, se siete interessati, assolutamente, aspettiamo le vostre, eh, le vostre iscrizioni. Contattateci se avete delle domande. Non esitate a contattarci. Eh, ci sentiamo presto. Un salutone. Ti aspettiamo. Ciao. Ciao. ciao.